Allora, innanzitutto anche proprio semplicemente mostrando perché cosa lo sta, lo sta usando, mm, perché adesso dipende anche un po' dall'età dei figli, però eh, attenzione perché i nostri, i nostri ragazzi queste cose le capiscono molto prima di quello che noi pensiamo a livello di età, eh, attenzione, quindi quello sicuramente. Mm. Okay. Poi anche dimostrando appunto eh, che è possibile ritagliarsi dei momenti insieme senza il cellulare, okay, questo è fondamentale, e, e poi in altri casi quando si usa il cellulare eh, con i bambini oppure i bambini che usano il cellulare fanno insieme Certo. Eh, in modo certo. anche proprio da, da, far, da mandare un messaggio ai, ai bambini mm. che innanzitutto, si può usare il cellulare per un altro modo ma anche che io mamma lo uso in, per altri motivi questo è anche molto fondamentale ok Ivan eh, non so se volevi ancora aggiungere per rispondere alla ma, allora, sì, riguardo al fatto del perdersi esperienze allora, eh, si tratta di trovare un giusto equilibrio tra l'utilizzo del digitale e la partita di calcio in oratorio o ai campetti, mm -hmm. ad esempio. Mm. Perché, attenzione, perché il digitale non è che toglie esperienze, le pone in altri ambiti. Certo. Eh, è ovvio, se parliamo della partita a calcio no, perché il calcio a pallone almeno per il momento di tiri solo 6. E, e Veronica come può oh, proporlo a suo figlio questo, questo equilibrio, no? piuttosto che imporlo, come può allora, proporlo? anziché imporlo, presentandogli delle attività che siano altrettanto, eh, mi vuole dire engaging attrattive, esatto coinvolgenti, okay. attenzione quindi... perché sembra che il cellulare sia il mostro, ma io non è esagero, perché l'ho visto con i miei occhi in una classe, quindi attenzione, in classe ovviamente la noia delle noie, le lezioni sono noiose e così via, ho, vi ho visto ehm, i cellulari sconfitti da un cubo di rubric. È il cubo di rubric, non è del 2019, è roba di, di 40 anni fa, 30 anni fa, quando è che è stato ideato? Mm -hmm. eh, per dire, eh, molto semplicemente, quando... Durante le interrogazioni, i in momenti morti, i ragazzi, parliamo di una scuola di una seconda superiore in questo caso, i ragazzi sempre lì col cellulare. E ad un certo punto, uno di questi, appassionato di queste cose, ha portato in classe un cubo di rubric. Poi ne ha portate di o 3, che c'è cioè quella piramide, quello a 12 facce, c'era cioè un casino. E ad un certo punto, in modo del tutto spontaneo, è nata la sfida tra ragazzi certo, certo. Ossia, per vedere chi sarebbe riuscito a completare i cubi. Quindi le nuove tecnologie possono essere battute sì, a esatto. livello di attrattività. Esatto, da... il, ah, fatto, okay. il semplice fatto di dire non usare il cellulare non è una soluzione, prima di tutto perché in alcuni casi lo possono usare, ovviamente abbiamo parlato prima di alcuni casi in cui certo. okay, non demonizziamolo, sicuramente. Ma poi c'è anche, e questo un po' anche per noi quando parliamo di digital minimalism, quindi ridurre l'utilizzo di social network, eccetera, eccetera, Dobbiamo ricordarci non solo di eh, proibire il mezzo, okay? anche se proibirlo è sempre deleterio, ma dobbiamo anche ricordarci di proporre un'alternativa. Certo, perché se certo. il nostro ragazzo eh, gioca, appunto, sta su di un gioco, perché? Perché in quell'ora non ha niente da fare, il semplice fatto di dire non giocarci non funziona. Lui dice, d'accordo, a me quest'ora come me la impiego? Certo. Quest'ora di cazzeggio, come la passo? Certo, allora, è la noia che va gestita, no? il anche vuoto. Quello, anche quello, mm. senza considerare che comunque ehm, anche la noia, in, in certi termini ovviamente, è anche positiva per noi adulti e anche per il nostro ragazzo comunque.